Ciao, mi presento, io sono Stick. Lo so, sono bellissimo, vero? E volevo parlarvi un po' di una cosa che a me piace tantissimo e che sicuramente piacerà anche a tutti voi. La matematica. Ebbene, visto l'entusiasmo direi che possiamo iniziare. Volevo parlarvi un po' degli insiemi. Wow! Iniziamo dicendo cos'è un insieme. Un insieme è una collezione di oggetti. Vediamo di fare subito qualche esempio. Questo è un insieme. Questo è un altro insieme. Diamo anche un'altra definizione, quella di cardinalità. Si dice cardinalità di un insieme il numero di elementi che esso contiene. Dato l'insieme A di prima, per esempio, vediamo che ha cardinalità 6. Proviamo a considerare un altro insieme di esempio, n. Sappiamo che i numeri naturali sono infiniti, quindi n ha cardinalità infinito. Facciamo un passo oltre e proviamo a confrontare la cardinalità di due insiemi. Come facciamo a dire quale tra due insiemi ha più elementi? Vediamo questi due insiemi, A e B. Chi ha più elementi? Contandoli vediamo che B ha più elementi di A. Molto bene. Vediamo ora questi altri due insiemi, n e p. Chi ha più elementi? A prima vista potrebbe sembrare che i numeri pari siano meno dei numeri naturali, ma ne siamo sicuri? Esiste un metodo per confrontare il numero di elementi di due insiemi senza contarli. La corrispondenza bionivoca. Se riusciamo a trovare una relazione che associa ogni elemento di un primo insieme 1 e un solo elemento di un secondo insieme e viceversa ogni elemento del secondo insieme 1 e un solo elemento del primo, possiamo dire che quei due insiemi hanno la stessa cardinalità, anche se essa è infinita. Torniamo quindi al caso di n e p. Poiché possiamo associare a ogni numero intero il suo doppio, che sarà ovviamente pari, ogni elemento di n viene messo in relazione con ogni elemento di p. Proprio quello che volevamo. Raggiungiamo quindi la tesi. N e P hanno la stessa cardinalità. Ricapitolando, se riuscite a trovare una relazione 1 a 1, cioè una corrispondenza bionivoca, tra gli elementi di due insiemi, quei due insiemi avranno la stessa cardinalità. Diamo ora un'altra definizione. Un insieme si dice innumerabile se ha un numero finito di elementi, o se essi possono essere messi in corrispondenza bionivoca con i numeri naturali. Abbiamo già visto un insieme numerabile. P. Ne voglio ora introdurre un altro. Maestro, rullo di tamburi. Q. Mamma mia, che entusiasmo. Ragazzi, mi fate commuovere. Ecco un'altra cosa che può sembrare strana. Le frazioni sembrano essere molto di più dei numeri naturali. Allora, com'è possibile che Q sia numerabile? Cioè che ci siano tante frazioni quanti numeri naturali? La risposta la dobbiamo al matematico Cantor. E il fatto che abbia trascorso gli ultimi anni della sua vita in un istituto di igiene mentale non ha niente a che vedere con questo. Credo. Cantor si è inventato una particolare tecnica. Facciamo una lista di tutte le frazioni creando una tabella in questo modo. Il numero di ogni colonna sarà proprio il numeratore e il numero di ogni riga il denominatore. Diciamo che vogliamo la frazione 6 quinti? Essa sarà la frazione che si trova nell'incrocio tra la sesta colonna e la quinta riga. 7 mezzi? Incrocio tra settima colonna e seconda riga. E così via. Quindi in questa tabella ci sono tutte, ma proprio tutte, le frazioni. Posso ora creare la corrispondenza bionivoca che cercavo all'inizio, dimostrando così che Q è un insieme numerabile so che vi dispiace, ma il video sta volgendo al termine. Ci sono tante altre cose da scoprire sulla cardinalità degli insiemi. Siate curiosi e andate a scoprirle. Bye bye.